Buongiorno da Italia Zulu 4 Victor Quebec Serra vinco quasi sempre e quasi che mi frega in avvicinamento a Italia Lima Golf 321 Montepenna attivazione sota dunque il percorso la strada era interrotta per ghiaccio e il percorso è passo del chiodo la nave e poi la salita per la ferrata del, del monte Penna. Sicusota, Sicusota, Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Sicusota. Sota. Florida 5, Juliet Kilo Kilo. Roger, Florida 5, Juliet Kilo Kilo, 5-9, Sota. Florida 5, 7, India Lima, Foxtrot. Roger, F Sierra 5, 7, India Lima, Foxtrot, 5-9, QSL. Thank you to you, my friend, bye bye. Oscar Eco 6, eco november delta. Oscar Eco 6, eco November Delta, 5-9, QSL. Roger, Roger. Good morning. Also. 73 mm -hmm. 73, my friend, bye bye, good weekend, ciao. Italia chilometro 2, India Lima Hotel. Roger, Italia chilometro 2, India Lima Hotel 5-9, fortissimo, EQSL QSL. Il 59 anche per te a Milano QSL QSL grazie ancora, ciao 73, buon fine settimana. 73, grazie, buon divertimento, ciao Delta Giulia 2, Milano, xilofono. Roger, Delta Giulia 2, Milano xilofono 59 QSL QSL, buongiorno, grazie mille 5 <ride> QSL, QSL, grazie, finalmente ho trovato una fettina in mezzo al contest, a free space in the contest, thank you my friend, bye bye 73 73, ciao Ancona xilofono, Ancona xilofono. E Roger, ancora xilofono, avanti Ontario, Milano 1, Ontario, Milano 1, Ancona xilofono 39. Ontario, Mike 1, ancora xilofono 59, QSL Ciao, 73 QRZ. Eco Alpha 3, Charlie Yankee Mike. Eco Alpha 3, Charlie Yankee Mike, 59. QSL. QSL, Adrian, buongiorno. Eco Alpha 3, Charlie Yankee Mike, 55. Fai, fai for you. 73, 44. Gustata. Grazie, 73. Buona giornata e buon contest se lo fai. Ciao. Italia Zulu 0, Delta Italia Bravo, corretto? Corretto, buongiorno. Italia Zelanda 0, Domodossola, Imola, Bologna, 6, 5, 9 in Roma. 5, 9 anche per te, e splendida giornata. Ti passo la referenza: Italia Lima Golf 321, Montepenna QSL. India, bravo. roger ti ringrazio buon fine settimana grazie ancora oh Fox, bonjour foxtrot 4 whisky bravo november 5-9 oh, for, for you my friend back to you roger Roger, many thanks foxtrot 4 whisky bravo november Grazie, buona fortuna, ciao. Grazie, buona giornata. Buon fine settimana a te, ciao. 73 allora. Italia Uniform 3 Golf Kilo Juliet 59, corretto? No, no, buongiorno, 59, fortissimo. Ciao, buon divertimento, grazie, Roger. Grazie, Eco Alfa 2 Delta Tango, over. QSL Manuel 5-9 per te, 5-9 per te, grazie per aver risposto alla mia camata, 73 buon fine settimana, ciao Manuel Sierra 5-6 Romeo Papa Giuliet 5-9 QSL Roger, Roger, Eco Alfa 2, Eco Victor Mike, 5-5-5-5, grazie. 73 Sicusota, Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Portable QRP, Sicusota. Oscar Oscar Eco, over. Oscar Eco 6 Romeo Charlie Eco is correct Roger Oscar Eco 6 Charlie Radio Delta is correct okay, Oscar Eco 6. Romeo, Charlie, Delta. Romeo, ragazzi Charlie, la dislessia eh? Roger Eco Oscar Eco 6 Romeo Charlie Delta sorry my friend 5-9 QSL 73 my friend QRZ Eco Alpha 2 Charlie kilowatt x ray Echo Alpha 2 Charlie kilowatt x-ray 59 QSL Gia 5 9 to report 5x3, 5x3. 5x3, 2, okay. 73, my friend bye bye QRZ Sierra 7 November Juliet Mike 55QSL Roger, Roger, thank you for 5 and 5 pillar 53 Roger, my friend, thank you. India X-Ray 1, India Hotel Radio. Oh, buongiorno. India X-Ray 1, India Hotel Radio, 5,9 reali, eh? 5,9 più 10. Guarda, eh, Italia Lima Golf 321QSL. Oh. 5 9 abbondante tu sei 5 5 5 5 in mezzo al conte se va già bene così ciao buona attività ah guarda oggi pensavo ho detto mi farò solo la scalata l'arrampicata ma poi accendo la radio non troverò un buco libero e invece mi sono stupito grazie buona giornata buon fine settimana ciao, ciao. Eh, Foxtrot Sierra Lima over Oscar Echo 5 Foxtrot Sierra Lima Roger Oscar Eco 5 Foxtrot Sierra Lima 5-9 QSL Roger thank you the report for you is 5 4 54 QSL QSL Oscar Eco 7 Oscar Eco 7 over Roger, Oscar Eco 7, Papa Hotel India, 5-9, for you, 73, 12. 73, my friend, bye bye. Italia Udine 3, ecco delta kilo portatile. Oh buongiorno, Italia Uni, Udine 3, eh, scusami, eh, ripetimi il call. Roger, Eco Delta Kilo. Eh, Ho la penna che non funziona, sto registrando tutto, tutta l'attivazione perché non saprei come scrivere. O scrivo col sangue o faccio così. Eh, 59, ti passo la referenza Italia-Lima Golf 321. QSL? Italia-Kilo 1, Golf-Papa Golf. Oh, buongiorno Italia-Kilo 1, Golf-Papa Golf. papa golf 5 9, Reali. Eh, referenza Italia-Lima Golf 321. QSL? Perfetto, ciao Italia, ricapollo. Grazie 73, buon fine settimana. sicu sota, sicu sota, sicu sota Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portable QRP Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portable QRP, sicu sota. Verso le 9 è andata molto bene per una quarantina di minuti, poi, poi è finita, poi è finita la festa. A te il cambio. impossibile vado solo a bordo oppure chiamoci un orecchio grazie per il saluto Salit spero che la tua sia come andata bene QSL QSL, QSL guarda l'avevo messa in progetto ho detto tanto faccio una rampicata qualcosa concludo Allora, in discesa dal uh, rifugio Montepenna, ho mangiato qualcosa di veloce e eh, no, voi due in moto secondo me tornate indietro. Vabbè, eh, cosa ne penso dello CEGU in uh, attività sota durante un contest? si è comportato molto bene mi ha stupito non so se sono stato fortunato io a beccare una, una fetta di frequenza libera eh, ma il, il, il disturbo gli splatteri esagerati eh, del, dei partecipanti al contest non hanno dato fastidio più di tanto e va bene anche il consumo della batteria modesto è vero che eh, ho fatto un'attivazione molto breve eh, a un certo punto qualcuno si è impossessato della frequenza e ami mi ha fatto piacere la chiusura del sota con un uh, summit to summit Italia Whisky 2, lei, Lima ecco Yankee, spero di non sbagliare il nominativo In ingresso nel paese Alpe se non sbaglio cos'è, mille metri di quota dovrebbe essere mi fermo per un caffè se vuole passare qualcuno offro molto volentieri 73